Arriviamo al, alla parte 3. Eh, dai, siamo nei tempi, va bene. Parte 3, parte conclusiva, ma dolce sin fundo, come si usa dire. Cioè, vediamo le principali eh, piattaforme social. Come vi ho detto, avrei voluto farle tutte, quelle, almeno le più grandi, però... Già vedere le, le due principali ci fa capire, anche perché, ripeto, mh, mh, quando le leggete, se poi per conto vostro le andate a leggere, vedrete che sono più o meno identiche. Cioè, cambiano cambiano un po' le parole, ma l'approccio è abbastanza standard, perché questo è un po' il modello che si è affermato appunto in questi, questi 15-20 anni di, di, di internet. Cominciamo dalla policy di Facebook. La policy di Facebook cosa ci dice? Ha un paragrafo 2 nei, nei, nella pagina che vedete di facebook.com slash terms, cioè le regole di Facebook. L'utente non può usare i prodotti, cioè non può usare la piattaforma Facebook, loro chiamano il nostro prodotto, per adottare condotte o condividere contenuti, poi c'è un elenco, e tra questo elenco in questo elenco c'è contenuti contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuali. Quindi già ci ha detto una cosa molto importante. Io su Facebook non posso caricare foto che non siano mie. Punto. Cioè già il fatto che io carico un'immagine un o un video che ha fatto un altro e a cui io non ho chiesto il permesso, quella roba lì è già vietata dai termini d'uso. Quindi non siamo neanche a un livello di legge. Cioè questo, allora, questi che vi sto leggendo sono i termini d'uso quindi sono uno strato di norme inferiore. Cioè, abbiamo la legge sopra e sotto poi ci sono queste regole interne alla piattaforma, no? È un po' come se voi vi, quando vi iscrivete ad un'associazione. Scritta un'associazione, un'associazione, ovviamente, non so, associazione sportiva, XY, ha delle norme interne per cui non puoi, eh, che ne so, vuoi, se vuoi giocare a tennis, però poi non puoi prenotare il campo per più di due ore perché devi dare spazio a tutti gli altri di giocare. Allora, ok, c'è una norma interna che devi rispettare, quindi non c'entra nulla con la legge. È una norma solo rivolta ai soci di quell'associazione quella sportiva. Qui è uguale. Qua ci sono uno stato di norme in più, che sono i termini d'uso, che ci dicono che comunque... Anche se, non, se uno non conosce il diritto d'autore, però lo c'è scritto lì. Cioè c'è scritto che non puoi caricare contenuti che siano in violazione dei diritti di altri, compresi quelli di proprietà intellettuale. Quindi questo è già il punto di partenza. Il punto 3 ci dice che quando carichi qualcosa devi dare delle autorizzazioni a Facebook. Cioè l'utente che carica una foto o un video su Facebook sta dando a Facebook... Queste autorizzazioni, cioè a Facebook intendo alla Facebook Corp, non so, adesso alla Facebook Inc, cioè alla società Facebook, che sta appunto in California. L'utente dice, deve concedere determinate autorizzazioni per consentire a Facebook di fornire i propri servizi, bevo. Autorizzazioni all'uso dei contenuti creativi condivisi dall'utente. Quindi vedete che siamo... Nel campo squisitamente del diritto d'autore, alcuni contenuti condivisi o caricati dall'utente, quali foto o video, potrebbero essere protetti da legge sulla proprietà intellettuale. No? Cioè, mi piace questo, questo condizionale, no? perché dice, ma noi non lo sappiamo. Potrebbero essere protetti, come dire, lo devi sapere tu se quello che stai caricando è coperto o non coperto. E siamo sempre nell'ottica della non responsabilità che dicevamo prima. Cioè, Facebook, se ci pensate, non è che può star lì e distinguere di volta in volta se voi state caricando. Una terzina, dei promessi, una terzina di Dante eh, della Divina Commedia oppure state prendendo il testo di un brano musicale che è ancora tutelato non lo può sapere non è il suo lavoro, non, non puoi neanche chiederlo a Facebook di fare sta cosa e quindi loro dicono che siano protetto e non lo so, noi ti stiamo dicendo che quando le carichi ci devi dare queste autorizzazioni l'utente eh, questa è interessante questa precisazione questa precisazione è stata inserita negli ultimi anni nei termini d'uso, prima non c'era perché era girata una bufala, possiamo chiamarla, per cui Facebook si prende i tuoi diritti d'autore. Ah, se metti le foto su Facebook, poi Facebook ti ha rubato i diritti d'autore. che C'era questa boiata che girava da tempo. Io avevo spiegato tempo fa in un articolo come funzionava la questione, poi, visto il clamore che in tutto il mondo aveva destato questa bufala, Facebook ha detto no, chiariamo la questione. E ha aggiunto questo paragrafo. L'utente è titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei contenuti che crea e che condivide su Facebook. Quindi, siete comunque voi, rimanete voi titolari del, del, del diritto d'autore della proprietà intellettuale. Nessun elemento delle presenti condizioni di questi termini d'uso priva l'utente dei diritti di cui è titolare in relazione ai propri contenuti. Quindi non è vero che Facebook ti toglie i diritti. L'utente è sempre libero di condividere i propri contenuti con chiunque e dovunque voglia. Cioè, voi rimanete titolari del diritto d'autore. Nonostante rimaniate titolari, comunque concedete a Facebook una licenza molto, molto ampia, che è un'altra cosa però dal cedergli il diritto. Cioè, sembra una questione di lana caprina, ma invece è sostanziale. Se cedo il diritto vuol dire che io lo perdo e lui diventa titolare. Se invece gli do una licenza non esclusiva, anche se molto ampia, rimango io quello che ha l'interruttore in mano. Mi seguite? Quindi tuttavia dice l'utente deve concedere a Facebook per la fornitura dei propri servizi alcune autorizzazioni di legge, note come licenze, per l'uso dei contenuti in questione. Nello specifico, quando l'utente condivide pubblica o carica un contenuto protetto dai diritti di proprietà intellettuale, concede una licenza non esclusiva, eccolo qua, trasferibile, sublicenziabile, non soggetta a royalty e valida in tutto il mondo per la trasmissione, l'uso, la distribuzione, la modifica, l'esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione, la visualizzazione la traduzione e la creazione di opere derivate dei propri contenuti nel rispetto della privacy e dell'impostazione dell'app dell'utente. È una roba immensa, cioè praticamente gli avete ceduto tante autorizzazioni. Cioè siete rimasti titolari del diritto, però gli avete dato una libertà immensa sull'uso. Questo sì, questo è vero, ma è non esclusiva. Vuol dire che non è che le ha prese solo lui, questa roba, queste, queste autorizzazioni voi le potete dare anche ad altri. Però finché il contenuto è su Facebook, lui ha tutta questa libertà. Chiaro? Lui Facebook, eh, lui Facebook Inc., la, la società che sta dietro a Facebook. Ciò implica, ad esempio, che se l'utente condivide una foto su Facebook, autorizza Facebook a memorizzarla, a copiarla, a condividere con altri soggetti, ma anche a venderla. Cioè, se eh, siete, che ne so, all'interno della metropolitana di New York eh, e succede un attentato e voi siete gli unici che hanno fatto la foto, se quella foto lì la mettete su Facebook, eh, non vi potete lamentare se poi Facebook la vende alla CNN. Ok? Perché lo può fare, gliel'avete autorizzato voi attraverso l'accettazione dei termini d'uso. Okay. La presente licenza cessa di esistere una volta eliminati i contenuti dell'utente dai sistemi di Facebook. Ecco qua. Cioè, L'unico modo che io, per, io utente ho per eh, interrompere questa licenza è togliere il contenuto. Ma finché il contenuto è sulla piattaforma, Facebook può fare quelle cose che ci ha descritto prima. Che ci piaccia o meno, questo è il gioco. Cioè, il servizio è gratis, quindi i service provider ci danno queste piattaforme fichissime, super divertenti, performanti, quello che volete. In cambio cosa gli diamo? Gli diamo l'uso dei nostri contenuti, uno. E due, gli diamo la, la, la possibilità di profilarci, quindi da un lato il piano copia e dall'altro il piano privacy. Se, li voglia, se non ci sta bene, dobbiamo toglierci, cancellarci dalle piattaforme, oppure non caricare nulla dei nostri dati, delle nostre, delle nostre opere creative. La stessa cosa, se ci fate caso, la fa quasi identica YouTube. Ovviamente con un giro di parole diverse, eh? Allora, vediamoci una domanda. Quando una cosa è gratis la merce sei tu, sì, grande, grande proverbio, sempre vero. Allora, dalla Copyright Policy di YouTube ci dice, che si emerge questa spiegazione che, come vedete, più o meno vedrete che i concetti sono gli stessi, cioè non hai l'autorizzazione a pubblicare sul servizio contenuti che non rispettano il presente contratto e la, o la legge. Cioè quindi anche qua, no, quando diciamo ah, io ho caricato un video dei FIBA su YouTube, è eh, bravo, cioè, però non si può. Ma non è che non si può per il diritto d'autore, non si può perché c'è scritto anche qua, cioè entrambe le cose. Quindi, ad esempio, i contenuti pubblicati non devono includere proprietà intellettuali di terze parti, a meno che, eccola qua, tu non disponga dell'autorizzazione della terza parte o di un altro tipo di autorizzazione legale. Cioè può essere che magari tu sei il manager di Elite FIBA e, eh, vabbè, sto usando un esempio un po' datato, magari c'è gente che non sa nemmeno chi sono, quindi, eh, sei il manager di Achille Lauro e quindi lui ti ha detto che puoi. E quindi hai l'autorizzazione a metterlo lì, per questo... E YouTube non lo può sapere, ecco perché non può fare altro che, che, che, che, che lasciare questa, questa vaghezza nei suoi termini d'uso. Perché dice, ok, io ti dico che non puoi violare la proprietà intellettuale di terze parti, ma se invece, se vuoi caricare qualcosa di terzi, sappi che devi avere le autorizzazioni. Io te l'ho detto, uomo avvisato, mezzo salvato. La responsabilità legale dei contenuti che pubblichi sul servizio ricade su di te, più chiaro di così. Potremmo utilizzare sistemi automatizzati per analizzare contenuti e rilevare violazioni e comportamenti illeciti. Questo potremmo, potremmo, lo cancellerei volentieri perché tanto è palese, lo sanno tutti. Il sistema di YouTube, si chiama, di Google, si chiama Content ID, è fichissimo: è uno dei più avanzati. un algoritmo molto, molto performante, per cui se carichi una traccia audio, una traccia audio tutelata da diritto d'autore, è praticamente impossibile che non te la becchino. Che non travecchino ancora, che tu, ancora prima di finire l'upload, cioè la barra non è ancora finita: non è ancora finita di, di, di crescere, e, eh, e ti è già comparso la, la, il, il claim, il disclaimer che ti dice: Attenzione, ho rilevato un brano musicale coperto. Ehm, finisco e poi guardo le domande. Ecco, stesso discorso, anche qua. Questi sono i diritti, le autorizzazioni che tu concedi a YouTube quando carichi un video. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti sono tuoi. Vedete che è lo stesso procedimento, è lo stesso, lo stesso meccanismo di Facebook. Ciò che ti appartiene resta di tua proprietà, quindi lo sottolinea anche YouTube. Tuttavia, richiediamo comunque che tu conceda determinati diritti a YouTube e ad altri utenti del servizio. Stesso discorso, quindi è, un copia, è sempre una copia e incolla. Nel momento in cui fornisci contenuti al servizio, concede a YouTube una licenza globale. Guardate, che è identica questa parte, eh? C'è da YouTube una licenza globale, non esclusiva, esente da royalty, trasferibile, cedibile in licenza per l'utilizzo di tali contenuti ai fini del funzionamento della promozione e del miglioramento del servizio. incluse, vedete, la riproduzione, la distribuzione, la modifica, la pubblicazione e l'esecuzione degli stessi. Ecco, la differenza che ha YouTube rispetto a Facebook è che voi concedete questa licenza anche agli altri utenti di YouTube. Questo è interessante. Perché? Perché YouTube ha una serie di servizi interni per cui gli utenti possono prendere, maneggiare, miscelare video su YouTube, fare dei mashup, e allora questa cosa, voi questa autorizzazione la concedete anche agli altri utenti di YouTube, ma comunque nel rispetto dei termini d'uso. Cioè, quindi non è che gli altri utenti su YouTube allora possono scaricare così eh, liberamente, eh, mani basse, tutte le, le, le, le robe che sono solo perché loro sono, a loro volta, utenti di YouTube si sono registrati, no? Possono utilizzare alcuni servizi di YouTube e quindi per farlo devono avere queste licenze. E voi le state concedendo. Ok, ho visto eh, le, le, le domande. Finisco ormai perché siamo arrivati alla fine. Quindi era per farvi vedere. Ma vi assicuro, se noi guardassimo quelle di Instagram, che sono comunque fatte dallo stesso ufficio legale di, di, scusate, di Facebook, o quelle di, di Twitter, o quelle di share di Snapchat, sono tutti sullo stesso concetto, sono ormai delle formule standard. Il meccanismo è quello, la responsabilità rimane a te utente, cioè il concetto è, uno, io ti avviso che i contenuti, non li i contenuti in violazione del diritto d'autore non li puoi caricare, due, ti sto dicendo che la responsabilità eventualmente ricade su di te, tre, nel momento in cui carichi mi devi dare delle licenze a me, a me soggetto, a me service provider. Nel momento in cui tu violi queste, queste regole, io, service provider, applico le sanzioni che i miei termini d'uso hanno previsto. Nel caso di YouTube, non l'ho messo qua nelle slide perché non ci stava, ehm, vi, vi possono fare un richiamo due volte e alla terza vi spattano fuori. Cioè, quindi hai, avete sostanzialmente due cartellini gialli, in, diciamo, metafora calcistica, due cartellini gialli, il terzo è già un cartellino rosso. Quindi se caricando, continuate a caricare eh, su YouTube brani musicali o video di cui non avete diritti, ad un certo punto prima ti avvisano, la seconda volta ti avvisano ancora, la terza ti possono chiudere l'account. Anche questo è scritto chiaramente nei termini d'uso. Non l'ho messo qua perché, sennò, no diventava davvero troppo lunga, però cliccando sul link potete andare a leggere. Ehm, la durata della licenza è la stessa cosa. Quando la licenza dura finché voi lasciate il contenuto sulla, su, su YouTube. È Lo stesso meccanismo identico di di Facebook. Interessante è la pagina questo è il centro copyright di YouTube è una pagina in cui YouTube vi spiega in modo molto molto semplice come funziona il diritto d'autore secondo le loro, la loro visione sono le... guarda perfetto, adesso ci dedichiamo un po', un po di minuti a rispondere alle domande che si sono accumulate, però io intanto ho finito vi ringrazio, confido che tutti voi vogliate poi seguirmi sugli account social, anzi fatelo adesso, perché dopo vi dimenticate e che vogliate poi rimanere in contatto con le mie attività, anche, anche successivamente. E, e niente, nel senso che queste, queste slide sono a loro volta sotto licenza Creative Commons, poi in un altro seminario vi spiegherò cosa vuol dire. E grazie, grazie anche ad Apogeo per aver ospitato questa, questa bella iniziativa di formazione e di divulgazione. Quindi